centro principale delle baronie, Siniscola rappresenta un luogo di passaggio dalle zone interne della Barbagia a quelle costiere. Dominato dal massiccio del Monte Albo, il borgo rientra nell'unione dei comuni del Montalbo insieme ai comuni di Bitti, Lodè, Lula, Onanì, Orune, Osidda, Posada e Torpè. Siniscola, una città di 12.000 abitanti, ai piedi del Montalbo e a 6 km dalle spiagge. Una cittadina a vocazione turistica che d'estate veramente porta tantissima gente. La posizione strategica rende Siniscola facilmente raggiungibile. Percorrendo la strada statale 131, il borgo potrà essere raggiunto facilmente dalle città di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro. Inoltre, è situato a circa 50 km dal porto e dall'aeroporto di Olbia. Fin dai tempi immemorabili il territorio di Siniscola ha conosciuto la presenza dell'uomo. Tracce dell'uomo delle caverne le troviamo in varie grotte e in varie caverne tra cui Spicca la conca del Duarvucca, vicino alla fonte Ischiridè. Siniscola, come tutta la Sardegna, conobbe le invasioni varie dei Greci, dei, dei, dei Fenici, dei Punici, fino ad arrivare poi ai Romani, ai Bizantini, eccetera. Nell'alto Medioevo, in effetti, Siniscola non era presente come centro storico ma era presente con una serie di villaggi tutto intorno, come Rempellos, Lonne e vari altri villaggi insomma, che in effetti facevano parte di tutta la cerchia intorno. Nel periodo dei giudicati, praticamente Siniscola, assieme a Lula, Lodetta e Orpè, faceva capo al castello di Posada, che era diciamo, un castello munito, fortificato diciamo, da parte dei, dei giudici. In questo periodo, in effetti, cominciarono le invasioni dei Mori. Già a metà del secolo XV, Siniscola fu costituito in feudo e assegnato alla famiglia Masones. Tutto questo periodo praticamente Siniscola comincerò a diventare il centro un pochino più importante di tutta la Baronia perché in effetti Posada, arroccata sul monte, non aveva possibilità di crescita e Siniscola comunque trovandosi in una posizione da un punto di vista geografico molto favorevole cominciò a crescere e a diventare il punto di riferimento di tutto il territorio. Fino ad arrivare alla 1821 dove Siniscola fu eh, fatta capoluogo di mandamento per tutta la provincia di Nuoro, ruolo che conservò fino a tutta oltre la metà del 1900. Nel promontorio di Capocomino esisteva già un faro molto vecchio insomma, che è stato ristrutturato da poco ed è veramente si trova su un punto veramente panoramico che domina tutta la costa da Olbia fino ad arrivare diciamo, verso Dorgali. Questo faro è appunto, cioè, il, eh, il punto più avanzato di tutto il nostro territorio verso il mare. Poi da lì si può proseguire effettivamente tramite la pinetta che è stata ricostruita verso il nuraghe di Concaumosa per poi proseguire lungo il, viaggio, lungo il villaggio di Rempellos e proseguire per due tombe di giganti che sono veramente molto famose e molto particolari perché sono, risalgono agli albori proprio della costruzione di queste tombe di giganti che è la tomba di giganti su Picante e una ancora più piccola che sui Tichinzu proprio ai confini del territorio di Unifai. Le tombe dei giganti, particolarissime sepolture collettive, appartenenti all'età nuragica, dunque al secondo millennio avanti Cristo, sono costituite da monoliti di pietra di grandi dimensioni, conficcati nel terreno, I culti legati a questi luoghi, molto diffusi in Sardegna, sono da collegarsi al Dio Toro e alla Dea Madre. L'economia si basa principalmente sul turismo, sulla pesca, agricoltura, sul pastorizia, Abbiamo qualche fabbrica, ci sono cantieri forestali, insomma abbiamo più di una risorsa. Le bianchissime spiagge e i fondelli cristallini sono certamente il più grande tesoro di Siniscola. Tra le sue bellezze scegliamo come prima tappa di viaggio la Caletta, la frazione balneare certamente più conosciuta del borgo e uno dei più rinomati centri balneari della costa orientale. Il viaggio continua alla scoperta delle grotte, bellissimi antri plasmati nei secoli dalla natura. le coste la fanno da padrona, un paesaggio altrettanto suggestivo attende il visitatore appassionato di trekking, nella zona montana ricoperta da fitti boschi e ricchissima d'acqua. Il territorio, dalla grandissima valenza naturalistica, si coniuga a Siniscola, con le bellezze storiche e il patrimonio ecclesiastico. Un vero gioiellino d'arte sacra è rappresentato dalla chiesa patronale di San Giovanni, Le pareti interne, completamente ricoperte di meravigliosi e colorati affreschi, narrano gli episodi delle sacre scritture. Finemente decorata, vi è poi la chiesa della Nostra Signora delle Grazie, la cui costruzione venne iniziata quasi certamente prima del 1640 e portata a termine intorno al 1670. Siniscola, insignita da legambiente della bandiera a cinque vele per l'anno 2017, è un luogo magico in cui la fitta vegetazione cede il passo alle acque cristalline delle coste in uno spettacolo naturale unico, capace di lasciare senza fiato chiunque approdi in questo lembo di Sardegna.